che è una delle libraie, de, l'unica libreria per ragazzi e non solo però per ragazzi che si trova a Firenze, la libreria Cucumeo e quindi qui c'è lo sguardo della parte bambina però abbiamo letto proprio qualche giorno fa, forse ieri o ieri l'altro, che Nicola Vassallo, eh, il suo articolo comparso, mi sembra, sul venerdì, questo non è un libro per bambini e qui si apre un capitolo, si apre un capitolo, Quindi non, non entro nel merito. Alla mia sinistra ho Ornella De Zordo che è stata ed è mm, esperta nonché professoressa di eh, lingua e letteratura inglese quindi in adesso sta comparendo Maresa che è eh, così come un'apparizione Maresa d'Arcangelo che insieme a Paola Paoli è la conduttrice del festival e poi abbiamo il professor Alberto Zino che invece guarderà alla parte interna non lo so che cosa farà la, la, lui si presenta quando io ho chiamato eh? parte, parte certo <ride> mh, abbiamo fatto apposta così, così, così senza, senza ma ma ma sì magari e poi ci dovrebbe essere anche eh, non so se c'è se la vedo perché non la conosco la signora che dovrebbe presentare un libro un progetto Alice per l'appunto che ci si spostandoci da tutta un'altra parte questo libro l'ha scritto Gloria Germani che è eh, l'anima del so. no no va bene per dire che proseguiamo allora chi di voi vuole intervenire per Vuole. Vuole sì perché non, non vogliamo no. imporre. Partiamo dal testo letterario, allora? Direi eh, sì, eh, non lo so. volevo dire, ma insomma, Come? diciamo dal cominciamento, eh. diciamo certo da c è c è sì. no. Allora, e allora partiamo con una. Sì. Meglio così? Allora, partiamo con una domanda, no? Visto che è un testo questo che procede per domani. E la prima domanda è: come nasce la storia di Alice? E qui siamo fortunati perché abbiamo una testimonianza diretta di un amico dell'autore che per l'appunto quel pomeriggio del luglio del 1862 si trovava in una gita in barca insieme all'autore e a tre bambine ed è quello il momento in cui nasce proprio il germe di quella che poi sarà una delle fiabe più dissacranti, lo dico subito, in anticipo, così subito, della letteratura vittoriana. No? Allora, eh, troviamo scritto quindi, la storia fu di fatto composta e narrata sopra la mia spalla, perché stavano remando, no? Questa barca, uno dietro là, sopra la mia spalla, <coughs> a vantaggio di Alice Liddell, una delle tre bambine. Ricordo che mi voltai e gli dissi, «Ma che cos'è questo? Una delle tue avventure estemporanee?» E lui rispose «Sì, la sto inventando mentre andiamo avanti. Mi ricordo anche che quando riportammo le tre bambine a casa, Alice, eh, Alice disse nel lavorarci la buonanotte, «Oh, signor Dotson, che è il nome vero ovviamente di Lewis Carroll, vorrei che lei scrivesse per me le avventure di Alice». Lui rispose che ci avrebbe pensato e in seguito poi mi disse di essere stato sveglio tutta la notte a buttare giù su un quaderno quello che si ricordava della storia con cui aveva ravvivato il pomeriggio. Quindi abbiamo una testimonianza diretta. Questa storia, questa fiaba, nasce in modo del tutto occasionale da una gita in barca. Eravamo, si è detto, nel 1862. E le tre bambine sono le tre figlie del decano del Christ College di Oxford eh, dove l'autore insegnava matematica. Quindi cominciamo ad apprendere che questo incredibile creativo no, scrittore in realtà era un insegnante di matematica in, appunto a, ad Oxford. Ma era anche molto di più. Era un autore di fiabe di poesie, di romanzi scriveva, no? queste sono cose note ed era soprattutto un fotografo dilettante appassionato proprio per tutta la vita Dawson continuò a fare fotografie e eh, va detto le sue fotografie più famose poi risultano proprio quelle di queste bambine no? e Alice era sicuramente una delle modelle predilette, preferite ricordiamo tutte queste immagini anche molto eh, particolari, no? queste pose diciamo però in realtà uh, Dawson aveva ritratto quasi tutti, per esempio, i pre-Rafaeliti. Cioè era un fotografo molto noto che non ritraeva solo e soltanto bambine, anche se poi su questo, voglio dire, fiumi d'inchiostro, eccetera, eccetera. Bene, allora Alice aveva 7 anni all'epoca e l'autore 24. Mm? Ora, durante le, pro, le pose... Di queste, di queste bambine, in altre pose di fotografia, eh, c'era bisogno anche un po' di tenere ferme no? le, le varie modelle, perché erano pose abbastanza impegnative, cioè tecnicamente non era proprio come eh, fare una foto adesso. E allora ecco che in, questo, in questi momenti eh, lui intratteneva le bambine proprio con filastrocche, indovinelli, insomma, era anche uno, un modo per eh, tenere appunto destra l'attenzione, e lui era bravissimo in questo. E questo fu poi quello che avvenne anche in quella gita in barca, no? in cui per tenere l'attenzione di queste bambine comincia a raccontare la storia di Alice, di questa bambina che cade nella tana del coniglio. Um, nel 64, due anni dopo, lui regala alla, ad Alice, proprio Lidl, una copia manoscritta di questa fiaba ed è una copia preziosissima perché è ricca di tutte le illustrazioni, disegni, le cose a cui il testo rimanda continuamente quindi è una cosa e, e solo nel 65 poi viene pubblicato no? con questo pseudonimo che appunto è Lewis Carroll la seconda domanda quindi nasce così la seconda domanda è ma che cos'è la fiaba? questa fiaba di cui stiamo parlando allora prima di tutto Doveva essere, quello che poi è stato chiamato Secondo me con una bella definizione Una lettura giocattolo no? Perché effettivamente c'era il testo Corredato di tutte queste bellissime immagini ehm, Ed era una lettura giocattolo Proprio per queste tre sorelline Ora, è fin troppo facile la sovrapposizione Poi forse qui qualcuno ne parlerà Immagino, tra la bambina Alice, Liddell E la protagonista della storia Da grande la Lidl eh, anzi, sottolineò invece tutte le differenze e ci insomma, in qualche modo, sottolineò che lei non era poi quella bambina lice del, della storia, ma in realtà ci sono molti richiami, molti rimandi. La stessa circostanza eh, di insomma, di, del primo germe della, della fiaba lo, lo dimostra: no? mm, insomma, nasce su ispirazione di questa bambina che era particolarmente creativa, inventiva, chiacchierona, simpaticissima con una modalità dialogica che è proprio quella eh, che l'autore aveva nell'inventare le proprie storie. Cioè, in fondo, aveva un'interlocutrice che era appunto di quest'età più o meno e lui, medesimandosi proprio in quell'età, la storia la faceva proseguire in qualche modo attraverso una serie di domande che poneva anche alla bambina. E ora che cosa succederà? E ora no? Che è la modalità che piace moltissimo ai bambini che vengono coinvolti. Oh, poi il titolo all'inizio era Alice nel mondo sotterraneo, underground, perché appunto, e poi invece con la pubblicazione diviene il titolo che noi conosciamo, cioè Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma a parte questa lettura giocattolo, in realtà questo è un testo che innova completamente la letteratura per l'infanzia dell'epoca e qui sarà interessante proprio il parere tuo no? che, di queste cose. Ti occupi, eh, perché era un libro divertente, pieno di immagini, eh, diverso dalla letteratura per l'infanzia vittoriana, che mh, era invece assolutamente pedagogica e mh, moralistica proprio. Eh, va detto che l'età vittoriana è proprio il momento in cui i bambini e le bambine diventano un soggetto sociale e quindi a loro si rivolge una letteratura specifica, che è amplissima, che tendeva a insegnare loro sostanzialmente come entrare nel mondo degli adulti e come soprattutto rappresentare e incarnare un ruolo soprattutto un ruolo di genere ecco perché la letteratura si distingue nettamente quella dedicata ai bambini e quella dedicata alle bambine perché sono proprio cioè, l'ammaestramento di come poi una donna e un uomo si deve comportare in quella società ecco, va detto che... Eh, Praticamente qui c'è una letteratura che racconta il passaggio no, dall'infanzia spensierata a un'adolescenza e età matura consapevole, eccetera, eccetera. Quindi un'identità sociale e un percorso di formazione. Ecco, questo invece è un libro in cui non c'è niente di tutto questo. Anzi, direi che c'è un rovesciamento proprio di questa di, di, di quest impostazione, no? Perché non c'è l'iniziazione di Alice nel, paese, nel, nel mondo dei grandi, al contrario, alla fine delle sue avventure eh, le certezze che i libri per l'infanzia vorrebbero inculcare eh, nei bambini, o in questo caso nelle bambine, sono tutte messe in discussione. Cioè questo è un libro che decostruisce, smantella le certezze, gli insegnamenti, la pedagogia no, del tempo. Ricordiamoci che tutto nasce con la noia no, di Alice nei confronti di questo libro che la è la sorella maggiore, quindi pedagogica, come figura. Eh, le leggere, lei si annoia, l'abbiamo proprio appena visto. Bene, la protagonista invece va incontro a una serie di avventure, ma queste non le insegnano bel nulla, proprio niente, e anzi, semmai le confondono idee su come ci si deve comportare. Poi, nel mondo dei grandi, prevale il gioco, l'irrazionale, il capovolgimento di senso, il disordine, la parodia dei precetti scolastici, come nell'episodio della finta tartaruga, no? con i, tutti i giochi di parole sulle materie di insegnamento che diventano nuove discipline no? mai, mai sentite eccetera eccetera qui ci sarebbero degli esempi molto bene tanto che Alice si, se, si ripete spesso no? precetti che gli erano stati inculcati perché lei è molto brava nel ricordarsi tutti gli insegnamenti sulle buone maniere da tenere allora il testo no? troviamo eh, Alice non dovresti proprio fare questo no? oppure eh, dovresti vergognarti di te stessa eccetera eccetera, e poi addirittura il testo dice generalmente si dava degli ottimi consigli, anche se li seguiva di rado quindi c'è tutta una messa in discussione nel corso delle sue avventure sottoterra, la protagonista alla fine riflette molto su se stessa, l'abbiamo sentito no, nella performance che, a cui abbiamo assistito proprio ora È un continuo farsi domanda, ma io allora chi sono? No, sulle regole che le sono state insegnate e che dovrebbero appartenere al mondo reale, al mondo della logica Riflette sulle norme che reggono però anche questo mondo fantastico e mette in discussione sia il mondo da cui lei proviene, sia quello in cui sta entrando. Si assiste, come dice, secondo me è bene anche Alessandro Serpieri nell'introduzione, insomma una delle varie traduzioni del testo, a una guerra di logiche diverse nel testo. No? C'è proprio un conflitto e a Alice non sembrano logiche né l'una né l'altra, quindi proprio lei mette in discussione tutto finché non ha più nessuna certezza e comincia a dubitare della propria identità e lo abbiamo proprio sentito, no? chi diavolo sono, eccetera si chiede se è sempre la stessa persona e così via rimando proprio alla, ai brani scelti della, nella performance allora comincia a fare le cose che sapeva fare comincia a contare e sbaglia mm? eh, prova con la geografia e sbaglia tutto, l'abbiamo sentito infine con la poesia e la stravolge tutta quindi c'è una deformazione non solo del presente, ma anche della memoria, no? Non si ricorda più nulla di quello che sapeva, perde le coordinate fisiche, si perde nel bosco, non sa più dov'è, eh, cerca, no? chiede al gatto eh, qual è la strada giusta, eccetera, ma, ma perde anche le coordinate culturali e appunto quando il piccione gli chiede chi lei sia, lei esita, no? dice io io io sono una bambina e Albruco dice io, io non lo so signore no, visto, quindi proprio eh, i brani scelti insomma predomina il nonsense in questo, in questo testo e si contrappone al senso comune che è il grande pilastro poi, della cultura vittoriana e infatti la dimensione del testo è quella del dormiveglia non è né quello del sonno e quindi onirica, che ha una sua logica interna, no? poi magari è una logica che non sta in piedi quando uno si sveglia ma c'è una coerenza nel sonno, nel sogno e non è neanche la logica della veglia hm? è quella del dormiveglia, cioè lo stato in cui si intrecciano la logica del sogno e quella della realtà e si crea un mondo appunto del nonsense d'altra parte che cos'è questo wonderland, questo paese delle meraviglie wonder vuol dire meraviglia, certo ma vuole anche dire domandarsi, no? I wonder cioè io mi chiedo, io mi domando, insomma, io sono cioè ho delle perplessità. Quindi anche questo titolo che poi viene scelto. Allora, veniamo a questo punto, se è o non è un libro per bambini, che io avevo inserito qua. Virginia Woolf, così almeno mi copro subito le spalle. Diceva: I due libri di Alice non sono per bambini aveva un'idea molto chiara la Virginia in testa non sono libri per bambini sono i libri in cui noi diventiamo bambini in realtà se posso e non sono solo io comunque ma la critica successiva ha detto che questa era una definizione insomma vera parzialmente vera perché è vero che sono anche libri per bambini questi qua perché sono Uh, libri che riprendono proprio i meccanismi linguistici, i giochi verbali e affascinano con i continui colpi di scena cioè in realtà sono libri eh, che piacciono ai bambini perché riproducono una logica che è proprio quella dei bambini e con delle emozioni anche primarie quindi in realtà sono anche libri per bambini Vediamo cosa era più interessata all'altro aspetto è vero, sono anche libri in cui eh, gli adulti trovano molto molto diciamo senso e, e significato ehm, perché eh, insomma ci sono sofisticatissimi giochi di parole per esempio in questo testo no? do cats, perché l'italiano poi non rende ma la frase la domanda di prima sui pipistrelli e sui e, e, e, in inglese è do cats eat bats o do bats eat cats perché bat è, è, è, è un pipistrello. quindi basta lo spostamento no? di una consonante, di una lettera, no? di una vocale, quello che è in questo caso una consonante, ma poi ci sono altri giochi, e cambia completamente il senso. Eh, quindi, insomma, un gioco sofisticatissimo di relazione tra le parole e le cose, non sarà un caso che filosofi come Deleuze si interessano a questo testo e linguisti come Halliday no? eh, ci scrivono sopra saggi, eccetera, eccetera. Insomma, mh, Arriviamo al terzo e ultimo punto, così chiudo questo mio intervento sintetizzandolo un po', il terzo punto riguarda il corpo. Il testo infrange un altro tabù vittoriano, eh, che è quello del corpo, cioè grande rimosso no, di tutta la letteratura, tutta la cultura vittoriana, e non solo, oso dire, cioè, <ride> comunque stiamo pure lì dentro, eh, chiama in causa il corpo della bambina, che è insomma, il tabù per eccellenza, veramente per eccellenza in un modo del tutto nuovo perché qui è presente la fisicità di Alice no? questo corpo è continuamente sbalzato in primo piano è qualcosa di concreto che emerge no? nel suo cambiare nella dimensione prima di tutto che è qualcosa di estremamente fisico proprio i disegni ma anche nel testo secondo delle leggi fisiche che sono del tutto arbitrarie sconosciute non si sa bene perché se mangi il pezzettino di qua, il pezzettino di là e assolutamente casuali, no? quindi questo corpo in balia di qualcosa che non è assolutamente sotto controllo. E, e qui arrivo appunto al finale: potrebbe sembrare un paradosso eh, che a rappresentare il corpo e la mente di una bambina senza intenti moralistici e educativi, senza l'intento di impartire lezioni di comportamento legato al genere, proprio in quest'epoca. Eh, sia un insegnante di matematica no? sia, ma potrebbe sembrare un paradosso. ma in realtà questo insegnante di matematica era un insegnante molto particolare e faceva molte altre cose com'era nella vita? timido, lo, ce lo descrivono così tante fonti ipocondriaco, sognatore, affetto da balbuzie no? timidissimo ma anche intrattenitore nato divertentissimo quando si rivolgeva appunto a persone di, di quell'età, no? eh, prestigiatore dilettante incredibile che intratteneva, inventore di giochi, eh, giochi anche matematici, linguistici eccetera, appassionato cultore del chiacchiericcio infantile, era assolutamente sedotto dalla modalità eh, di parlare delle, appunto, di, de, de, delle bambine di quest'età. età no? lui matematico amava sopra un'altra cosa seguire le domande strampalate, i salti logici l'apparente gratuità delle ripetizioni infantili no? le domande continuamente perché eh, ehm, le contorsioni linguistiche eh, ecco in questo labirinto lui si inoltrava insieme alle sue eh, amiche bambine le child friends no? come le chiamava le uniche persone con cui si sentiva proprio agio e, e che gli facevano passare la balbuzia no? e nelle quali io penso anche molto si identificava non so, questo insomma non viene anche scritto ecco perché lui non era affatto interessato a formare le famose piccole donne no? le piccole donne che escono allora bisogna insegnarli come crescere eccetera anzi, come lui stesso dice, lui avrebbe voluto che le sue amiche rimanessero sempre bambine Ora, fiumi d'inchiostro sono stati versati ovviamente su interpretazioni psicanalitiche di questa passione, ma su questo si dovrebbe aprire un altro capitolo e io mi fermo qua. Grazie. Grazie